Non puoi dormire in classe È vero, lei parla a voce troppo alta Un dino Due dino Tre dino Cosa stai facendo? Il contadino Sai perché hanno inchiodato Gesù ad una croce? Certo, perché altrimenti sarebbe caduto Che battute squallide che fai? Eh già, è proprio per questo che mi hanno cacciato dalla squadra di pallavolo Sai perché abbiamo due occhi ma un solo mento? No, perché? Perché la natura non poteva fare altri menti. Dottore, sono nervoso. Questa è la prima operazione che faccio. Non si preoccupi, è la prima anche per me. Bulma, quando sto con te, dimentico tutto. Veramente? Io sono Peach. Hai visto? E tu che non mi credevi? Io sogno di diventare milionario, proprio come Goku. Perché? Goku è milionario? No, ma lo sogna pure lui. Sai, ho una gallina che mi fa le uova d'oro. Fantastico! Suppongo che sarei felicissimo. Ma che? Le frittate sono immangiabili. Sono qui per sapere il futuro. Di quale verbo?